Questa è la zona dove tengo praticamente tutto il legno e inoltre ho anche dei vetri e il mio progetto che ho fatto all'esame di stato Per chi lo volesse vedere rimango il link sopra in alto Qui ragazzi c'è la mia zona stifaggio dove andrò a mettere i vari progetti e tutte le cose che faremo insieme Qui è la zona di elettrudenze di pesanti, diciamo Qui infatti ci andrà la salatrice ad elettrodo e anche il mio a colonna che è già messo. Questa qui invece sarà la postazione dove registrerò ogni mio singolo video, Qui li registrerò per poi andare a visitare. Questa sarà la zona dei lavori dei Santi, infatti ci ho messo un montone in ferro pieno, con sotto le tavole di ponte molto doppie.